Ti beccate la mia stessa faccia orribile dopo 8 ore di lavoro eh, e antibiotici che mi fanno addormentare eh, anche sui mezzi in piedi Bene, allora, parliamo di cose belle Ho deciso di fare questo video eh, per chi mi segue un po' dall'inizio Scusate, io c'ho i post-it perché mi sono fatta le appunti al lavoro, bene, perfetto ehm, Perché chi mi segue dall'inizio, io ho fatto un video molto molto vecchio Sarà forse di boh quasi due anni fa o forse un anno dove parlavo del francese québécois. il francese che si parla qua in Canada, qua nel Quebec, perché so che tanti pensano eh, che in Canada siano tutti perfettamente bilingue, però no, solo in Quebec si parla effettivamente francese e inglese, anche qua non direi che sono tutti perfettamente bilingue in inglese. Quindi eh, io eh, ho fatto l'università, la mia trinale in Italia, eh, ho fatto traduzione e interpretariato, perché non lo sapessi, ripeto le cose, vabbè, eh, ho fatto traduzione e interpretariato, sono venuto in in Canada per studiare traduzione letteraria e l'ho fatta in una piccola città sperduta eh, che però almeno mi permetteva di vivere e di non morire male come qua a Montreal che costa tutto, eh, anche respirare. Quindi, um, mi io alla triennale italiana ho avuto dei problemi, merda eh, e lo dico anche nell'altro video, vi lascerò il video linkato, comunque il primissimo video, che io non riesco a vedere, la gente mi commenta quel video, io non riesco ad aprirlo. Boh. Quindi, se ripeto, magari qualche parola, però siccome l'ho fatto tanto tempo fa, magari la gente non se lo ricorda. Quindi, uh, quindi sì, uh, ho deciso di fare questa continuazione della differenza tra il francese, il francese e il francese québécois e parlo principalmente delle parole, di alcune parole che si usano solo qua. Uh, Qua. quindi anche se siete francofoni, siete nati in Francia, in Belgio, siete madrelingua pazzeschi, credetemi, arriverete in Canada e non capirete una mazza, uh, e non ve lo dico perché io sono fica, io sono fica adesso che li capisco, che sono 4 anni che vivo in Canada, però credetemi che i miei primi mesi in Canada erano uno sballo, se avessi avuto il canale YouTube uh, in quel periodo forse avrei fatto un video di breakdown dove piango perché dico di non capire il che vi è qua, molto bene, eh, niente, quindi passiamo a, um, alle parole che solo i québécois usano, solo loro le usano esclusivamente quindi, uh, sì mh, non si capisce una minchia uh, io ovviamente ormai sono diventata molto québécois, nel senso che vivendo qua, avendo a che fare con gente che parla con questo accento, con queste parole ti amalghi ti amalghi che amalghi. sì, giusto così Vabbè, insomma un po' come quando sono andata in Italia cioè ho imparato l'italiano cioè, così funziona la vita se vuoi sopravvivere impari la lingua del posto uh, quindi io ovviamente uh, premessa adoro adoro alla follia l'accento che ve mi fa impazzire uh, però sappiate che io e lui io e il mio ragazzo per chi fosse nuovo qua parliamo inglese Vabbè. questa è un'altra storia se volete Faccio un altro video. Bene, um, primissima cosa è una cosa che usano sempre ed è oboi. Oh oboi oh come oboi, oh cioè nel senso io vi lascerò magari le cose scritte. Uh, oboi oh è un po' una, come si dice in questo video non si parlerà delle parolacce, perché forse farò un video a parte sulle parolacce o bestemmi, non so, parolacce, perché um, forse nessuna lingua è a livello dell'italiano per quanto riguarda i bestemi. Niente um, quindi oh boy eh, è una cosa che i canadesi usano come per dire cazzo per una maniera molto più fine nel senso che è solo oh boy come per dire oddio, oddio, oddio eh, e la usano tantissimo, tantissimo eh, mi fa morire da ridere perché la usano quando sono frustrati, la usano quando sono felici no, insomma è un po' come un oddio, sì, beh effettivamente si può tradurre con oddio eh, un'altra cosa è aioi che giustamente, cioè, se, se la vedete scritta, eh, non c'entro un cacchio come la pronuncio, perché se pronuncio così, purtroppo, ayoi, significa ouch. Nel senso che è un po' come il nostro opla, cioè sapete quando vi alzate, quando siete vecchi ormai la vostra, la vostra schiena vi va male, ecco, voi dite opla! ecco, cioè se, se, se l'avete fatto significa che siete entrati nell'era degli adulti e dei vecchi. Eh, loro lo dicono quando si fanno male o anche quando hanno mal di testa, tipo aioi, tipo o male alla testa, eh, cioè, eh, la usano sempre, sempre, un po' come il prezzemolo, ecco, perfetto. Un'altra cosa, questa è una delle mie parole preferite, la uso un botto, uh, e lui mi prende molto molto in giro perché io la uso molto molto mo, molto molto, e franchement, franchement uh, significa semplicemente um, davvero, oppure francamente, si tradurrebbe francamente, mettiamola così, uh, però loro la usano in una maniera del tipo, uh, più che altro nel, nella maniera più negativa, ovvero del ma insomma, quindi quando tu dici franchma è come per dire ma insomma testa di minchia, ecco, un po' come questo che usano. Uh, Un'altra cosa che usano sempre è en tout en tout cas è che è en ovvero in, in ogni caso significa anyway, comunque, quindi loro spesso iniziano uh, le frasi con en ok? I uh, che qua oltre, oltre a questo a usare en uh, usano anche un'abbreviazione che è en tout cas. Che ve la metterò a punto scritta, uh, stile bimba minchia uh, di noi quando avevamo i messaggi limitati gratis dovevamo scrivere le abbreviazioni, i kebeko usano un botto di abbreviazioni, se, vi faccio, se, se potessi farvi vedere la chat aziendale è un proprio io, io lavoro nella traduzione, quindi immaginerete questa gente così, smart, intelligent, che lavora nella traduzione, linguisti perfetti, no, usano il trucco, vabbè, <ride> questa è una battuta ovviamente, sono molto molto bravi tutti quanti. Un'altra cosa è terrasse, terrasse. Eh, solitamente, allora, terrasse sarebbe il terrazzo, però si riferisce non al terrazzo tipo il balcone, ma al terrazzo proprio, quei terrazzi enormi, ci sono anche in Italia quei terrazzi enormi, cioè, hanno solo i ricchi, per esempio. Cioè, non so, io ho un balcone normalissimo. <ride> Anche qua c'è un balcone normalissimo. I terrazzi sono proprio dei terrazzi molto quelli grandi dove c'è puoi spiaggiare, e poi metterci poi la fiscina gonfiabile. Ecco. Però c'è un altro modo, c'è un'altra maniera per dire terrazza. Uh, è quando si va a bere. Allora, ehm. Um... Però terrasse dai che be qua non è usata per descrivere balcone perché non ce ne frega niente i balconi. Tanto qua c'è sempre inverno quindi chi esce sul balcone? Nessuno. Eh, si va, quando si dice on y va a un terrasse, ovvero andiamo a un terrazzo. <ride> tradotto così, significa quando si va a bere da qualche parte, ovvero eh, dovete capire che quando qua la neve si scongela e eh, inizia ad arrivare un po' i raggi del sole, tutti i bar mettono via, mettono fuori una specie di patio, uh, in inglese dice patio, uh, che vi metterò una foto perché magari si capisce meglio perché non so come spiegarlo, quindi loro tutti questi posti mettono fuori questa strutturetta dove la gente può mangiare bene, insomma. Questo per loro è un terrazzo. Quindi quando la gente dice inizia la stagione delle terrasse, significa che inizia la stagione di andare a a birra. Ecco, perfetto, ci siamo capiti molto bene. Connessa la terrasse è il Sankassette. cassette che significa dalle 5 alle 7 o dalle 5 alle 8. Anche le mie feste universitarie hanno le chiamate Sankawiette, eh, con 5... A commerciale cioè si sì, a commerciale si dice come si dice la, la chiocciola chiocciola chiocciola 8 quindi questo significa dalle 5 alle 8 che significa l'ora dell'aperitivo quindi quando qualcuno dice stank uh, a kawit Significa andiamo a fare aperitivo Oppure solitamente al lavoro si fanno sempre questi piccoli aperitivi Tipo ne che ne so, il venerdì dicono facciamo un 5 alle 7 Ovvero si va a bere qualcosina tutti insieme Ecco questo è un 5 alle 7 eh, E si sì, lo usano solo qua Se tu lo dici a un francese dubito che capiscono Sì Altra cosa questa è molto molto strana Strana, stranissima Ovvero stasso ma sta ma sarebbe il parcheggio, Però è una parola francese la cosa, la cosa strana e divertente è che station ma sarebbe una parola francese, quindi pensi più che altro che sarebbero i francesi a usarla, non i québécois che sono più influenzati dalla lingua inglese. E invece no! I francesi usano parking. Ovviamente con il loro accento francese, parking, però i francesi usano parking, mentre i québécois usano station man. Ed è molto, molto strano, trovo che sia molto strano. Un'altra cosa che io adoro, uso, uh, abuso un po' di questa cosa, uh, è... Trippé. Trippé uh, significa, soprattutto quando è trippé su qualcosa, significa quando sei un po' ossessionato. Trippé si usa in due modi diversi, ma magari hanno tipo anche 50 modi diversi, perché insomma non abbiamo capito che in francese gli è un po' così. Uh, trippé significa quando... Trippé, trippé con la um, Quando sei ossessionato da qualcosa. Cioè se qualcuno ti dice, oh, ma hai visto l'ultima stagione di Stranger Things, uno ti dirà, je trip, je trip quindi, o oh, je trippé, cioè significa proprio che sono impazzito, ho adorato tutto, ho un po' come, non so, adesso ultimamente va moltissimo questa cosa di I stan. <ride> se siete utilizzatori di Twitter forse lo capite, se no, vabbè. Uh, quindi sì, usano questo per dire che sono ossessionato con qualcosa, ma lo usano anche nel, nel, nel maniera del mi sto divertendo un bot, quindi trip, cioè tipo, me faccio un trip, no? <ride> significa semplicemente che si stanno divertendo, ecco. Quindi sì, questa cosa la uso molto. Quindi sì, questa cosa la uso molto, uh, molto, molto, molto, perché principalmente parlo di molte ossessioni che io ho, quindi vabbè. La prossima parola è molto divertente. Allora, e per favore, ditemi, ditemi se esiste un qualcosa di italiano, perché vabbè. Uh, Depanord. Depanord sarebbe il 7-Eleven. Se avete visto tanti film americani, uh, anche se avete, avete visto l'ultima stagione di Stranger Things, c'è un 7-Eleven. Che praticamente, cos'è un 7-Eleven? Il 7 Eleven, ovvero il Depanor, è una specie di negozietto che è sempre al. si, si chiamano tipo i negozi al, um, all'incrocio, cioè all'angolo della strada. Questi negozi sono dei negozi dove solitamente trovi di tutto: di tutto trovi che sono aperti dalle 7 del mattino alle 11 di sera. Ci sono anche alcuni che sono aperti 24 ore, e molti di questi sono anche vicino alle stazioni di, di benzina quindi in questi Depaneur praticamente vendono alcol eh, più che altro birra, perché come vi ho già detto se vi ricordate, qua in Canada tu non puoi comprare tipo vino o robe così se, se no, a meno che tu non vai nelle apposite, eh, nei apposite negozi dove si vende solo l'alcol la birra però la puoi comprare al supermercato al Depaneur puoi trovare le bibite gasate patatine, snack, tutte queste cose qua gelati, anche il latte solamente la gente lo usa molto per andare a comprare il latte perché magari si dimentica, dico, oh bella gatto e questi Depanor sono ovunque, ovunque li trovi sempre perché se ti manca una qualcosa per, uh, per la spesa, uh, non vai fino al supermercato, che magari dista 50 km, ma vai al Depanor che è tipo attaccato. Io, per esempio, ne ho uno proprio veramente a un minuto da casa mia, quindi ogni tanto uh, ci vado per uh, comprare schifezze. Sì, schifezze allora. Questa cosa è divertente perché io, questa parola, quando ho fatto la mia tesi della magistrale, io ho tradotto un libro. Uh, del Quebec, quindi era in francese québécois e anche là ho trovato un, mo... un botto di, di parole un botto di modi di dire molto québécois e ho avuto una difficoltà pazzesca nel tradurli però con questa parola io ho avuto molta, molta difficoltà a trovare un, um, una traduzione effettivamente accurata perché eh, purtroppo la traduzione ti frustra la vita perché tu sai cosa significa hai visto questa cosa ma non sai come renderla nella lingua quindi io onestamente in questo momento non mi ricordo veramente cosa ho messo nella mia tese, solo che mi ricordo che ho avuto molta difficoltà nel mettere e nel tradurre questa parola. Quindi quasi quasi andrò nella mia tesi per capire. Com'è che l'ho tradotto? Perché, insomma, stiamo parlando comunque di due anni fa, quindi non me mi ricordo. Allora, la mia fotocamera, quando pare, c'è un limite. A un certo punto si riscalda, quindi non, non mi ama, non mi ama. Va bene, abbiamo capito. Facciamo presto, facciamo presto, vabbè. Stavamo parlando di free uh, Fri uh, praticamente è un, un termine che si usa per i negozi dell'usato, ma spesso si usa più che altro per i negozi vintage. Uh, però in realtà lo usano un po' per tutto. Cioè, usano o thrift shop, usano free direttamente. Uh, quindi sì, non so se in Francia usino questo termine, ma non mi ricordo risulta, però se lo usano anche loro, va bene, ok, sapete una parola che dai, complimenti. Un'altra cosa che sentirete solo in Quebec, solo in sì, solo in Quebec, perché se andate a Vancouver non sentite questa cosa, è la cabana sucre. Io ho parlato delle cabana sucre nel video delle attività invernali che ve lascerò qua, perché è fatto bene. Bene, ci sono dei miei vecchi video che sono fatti molto bene, solo che nessuno mi cagava periodo um, che praticamente uh, tradotta in inglese sarebbe sugar cabin uh, tradotta in italiano sarebbe uh, capanna de zucchero capanno o cabanna Capà, capanno vabbè ci siamo capiti che, che traduttrice raga che sono uh, che praticamente sono quei posti dove si va quando la neve inizia a sciogliersi Precisamente il momento in cui uh, i canadesi si illudono che sta arrivando la primavera, ma non è vero, uh, e solitamente si va a queste cabane a sucre per uh, ingozzarsi di cibo, principalmente uh, fatte di carne di maiale, quindi bacon, uh, le um, creme de cris, che sarebbero le, delle cose fatte con lardo, pss, vabbè, um, insomma, fanno un sacco di cose di carne, e poi si mangia, uh, lo sciroppo d'acero viene steso sulla neve uh, e viene rotolato su un bastoncino e si mangia, e si mangia in stile caramello, tipo mia, è bellissimo, stupendo, io quest'anno non ci sono stata, perché raga, sono diventata vegetariana, uh, quando era il periodo delle cabana sucre, e vabbè, cioè, questa, questa è stata, stata stupida, io potevo andare a ingozzarmi per l'ultima volta, e invece no, e invece no, e vabbè... E jasé, jasé che mi piace molto come parola eh, e la uso ovviamente solo il Québec per dire um, tipo quando chill, quando stiamo chillando ok? <ride> Quindi quando ci stiamo rilassando, quando non stiamo facendo niente, si dice on jazz, oppure si usa anche on jazz come per dire stiamo parlando uh, con qualcosa di calmo, oppure anche ci stiamo godendo questa birra col sole, eccetera, cioè on jazz, è proprio veramente uh, chill, come in inglese è perfetto la traduzione di chill, we chill, uh, in italiano boh sarebbe tipo ci si rilassa, ci si rilassa, molto bene quindi insomma, i miei post-it molto molto professionali uh, bene, io ho chiuso, uh, ho finito la mia lista di parole uh, pensavo che questo video l'avrei reso più corto ma invece no, mi piace parlare, sono una logo roiga le merda um, e niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto se vi interessano altri video sul, che, sul, uh, sulla lingua bellissima francese che vi è qua, uh, vi consiglio anche il primo video che ho fatto dove forse molto probabilmente era molto più professionale rispetto a questo fatto. Um, e poi se volete altri ve ne farò altri magari eh, con modi di dire oppure potrei fare un video come ho fatto quello con lui dove io gli dicevo i modi di dire in italiano e lui doveva indovinare cosa significavano, lui potrebbe fare una cosa simile, magari io potrei essere più brava rispetto a lui però non è vero perché non è detto, non è detto perché i modi di dire sono molto complicati e io, io li uso veramente pochissimo uh, e niente, um, finisco qua finisco qua perché la mia fotocamera si sta surriscaldando. Bene, noi ci vediamo alla А про сегодня? Чао!